Ciao a tutti carissimi amici, vi do il benvenuto sul mio canale e vi invito ad iscrivervi in modo di restare aggiornati sulle novità e sui nuovi video. Vorrei affrontare assieme a voi un argomento che eh, tocca a molti di noi, insomma. Quando noi ci arrabbiamo, che atteggiamento abbiamo? È un atteggiamento positivo o è un atteggiamento distruttivo nei nostri confronti e nei confronti degli altri? Quando le persone ci fanno arrabbiare, quando una persona ci fa del male, ci ferisce, ci parla male, ci sminuisce, sminuisce qualcosa che facciamo, sminuisce i nostri sforzi, ci tratta comunque, ci fa sentire inadatti, ci fa sentire inappropriati, oppure ci fa arrabbiare perché non fa quel che dovrebbe fare o non ci dà quel che dovrebbe darci, cosa facciamo? Come reagiamo? nel modo giusto cioè eh, facendo capire a questa persona in maniera amorevole che sta sbagliando e arrestando noi stessi oppure ci incavoliamo e lo mandiamo a quel paese e diciamo basta non ce la faccio più tu, basta vai via non ce la faccio più come, come reagiamo noi in questi casi ci sono vari modi di reagire a mio avviso il primo è quello di chiude se stessi, non dire niente, ogni parola che la persona dice, e eh, vabbè tanto sei tutto te, e eh, vabbè, ma va, sì, sì, vabbè, guarda, non ne parliamo tanto, hai già ragione te, ma sì, tanto hai già ragione te, ma qualunque cosa io dico, è sbagliato, ma guarda, non dico più niente, però non dici niente. Hai ragione te, eh, sì, non diciamo niente, però non dici niente. No, è sbagliato. La seconda è mi arrabbio urlo, oh, oh, sono incavolata, mi hai fatto del male Continui a parlare però non ti fai capire è sbagliato anche questo la terza è, posso andare avanti all'infinito perché ci sono mille di modi voglio solo nell'incarne dove te, mi arrabbio con te e faccio la stessa cosa che tu mi hai fatto mi hai fatto del male ti faccio del male mi hai fatto arrabbiare ti faccio arrabbiare mi hai ferito, ti ferisco mi hai tradito, ti tradisco anche qua non va bene la prima cosa che dobbiamo capire è che quando l'altra persona ci ferisce prima di ogni cosa bisogna che stiamo attenti a non perdere quel che siamo, a non perdere noi stessi in che senso? mi sento male, mi sento tradita mi sento ferita, mi sento delusa da un tuo atteggiamento da qualcosa che hai fatto, bene io sono una persona che fino a dieci minuti fa ti amava ho detto di amarti dieci minuti fa, adesso che sono arrabbiata, so, ti amo lo stesso. Dimostro ancora di amarti, nel senso, se mi fai arrabbiare, mi ferisci, non è che automaticamente mi comporto, e dico mi comporto perché ovviamente non è così, mi comporto come una persona che non ti ama più, non va bene, devo restare me stessa. L'errore che commettiamo, me stessa, me stesso, ovviamente parlo al femminile perché sono femmina, ma ovviamente questa cosa vale sia al femminile che al maschile. L'errore che purtroppo spesso commettiamo è perdere noi stessi quando ci arrabbiamo, perdere noi stessi cosa vuol dire? Non essere più quel che siamo. Io, cioè, noi amiamo una persona, che cosa dovremmo fare? Restare, restare noi stessi amando una persona e far capire all'altra persona che sta sbagliando cioè stando comunque amorevoli non è semplice perché quando sei arrabbiato ti viene da buttare per aria il mondo e questo ovviamente lo so cioè insomma capita un, purtroppo un po' a tutti ma dovremmo eh, pensare, fermarci prima di arrabbiarci dovremmo fare questo esercizio diciamo così ti arrabbi mi hai fatto del male mi sento ferita, mi sento tradita ho dentro un affare che se esplode spacca la casa, spacca tutto Bom. Facciamo così, ci fermiamo, riflettiamo e diciamo «Io questa persona la amo, io dieci minuti fa la amavo, quindi anche adesso io la amo e quindi reagirò di conseguenza, cercherò comunque di farti capire che stai sbagliando alla grande nei miei confronti però continuo ad amarti, non ti faccio le ripicche, non faccio quello che mi hai fatto te a, a, a tua volta per farti del male». Non smetto di parlarti, non smetto di esserci, non me ne vado via emotivamente, non smetto di fare le cose che devo fare a casa nostra, non smetto di prendermi cura dei nostri figli se ce ne sono, non, non, non smetto di, di abbracciarti, non smetto di darti un bacio. Lo so che è difficile venire a baciare una persona e abbracciarla quando sei incavolato nero, è, la cosa, è una cosa difficilissima. Però se ami una persona non è falsità, questo non si chiama essere falsi, si chiama restare se stessi, perché se io ti amo la rabbia non può essere più forte di me, l'amore deve essere più forte della rabbia e l'amore vuol dire mi hai fatto arrabbiare, bene ti faccio capire, te lo dico in maniera decisa e definitiva che mi devi rispettare e me lo devi perché io merito il tuo rispetto, però ti amo e quindi ti abbraccio. È difficile non tanto semplice però è giusto ti faccio capire che è sbagliato ti faccio capire con le prove e non una volta te lo faccio capire due tre quattro cinque sei dieci cinquanta mille volte se necessario che è sbagliato e continuamente se necessario ma continuamente ti amo però continuamente continuo a dimostrarti che nonostante il fatto io ti faccia capire che stai sbagliando e soprattutto per il fatto che ti sto facendo capire che stai sbagliando, io ti amo. E quindi non me ne vado via emotivamente. Continuo a baciarti, continuo ad abbracciarti, continuo ad esserci, continuo a fare il mio dovere come persona, come coppia, come essere umano. Continuo a amarti, continuo a donarti dolcezza e continuo a donarti amore. Non ti tolgo la parola, non ti tratto male, non ti tratto come una pezza di piedi e non ti tratto come se tu non esistessi. No, io continuo ad essere me stessa, dobbiamo continuare ad essere noi stessi perché se una persona ti ferisce è perché probabilmente dico io anche quella persona non è più se stesso nel momento in cui ti sta ferendo perché noi esseri umani di natura non siamo fatti per far del male alle altre persone poi ci sono una serie di meccanismi rabbiosi che poi esplodono, ma in primis noi come esseri umani non siamo fatti per far del male alle persone figurati se siamo fatti per far del male a qualcuno che amiamo no, assolutamente no quindi che cosa dobbiamo fare? ed è una cosa che credo che tutte le, coppie dovremmo, tutte le coppie dovrebbero cominciare a fare tutti i membri delle coppie dovrebbero cominciare a fare ti ha fatto incavolare, ti ha fatto arrabbiare non ha fatto qualcosa che doveva fare ha fatto quel che non doveva fare ti ha mentito ti ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire ti ha trattata in modo sbagliato male per lui male per lei glielo dici in maniera decisa che comunque è sbagliato e il rispetto e l'amore prima di tutto dimostra l'amore Fagli capire in maniera amorevole che sta sbagliando e che lo ami e glielo dici perché lo ami altrimenti come ho detto precedentemente in un mio video, la cosa più semplice è dire Ma sì, vabbè, dai, tanto. Tanto non cambierai. Ma sì, dai, tanto. Cioè, sempre la solita storia. Ma sì, ma tanto hai sempre ragione te. È la strada più facile. È la strada che poi, eh, purtroppo, spesso e volentieri, molti vorremmo prendere. Ma purtroppo è la strada più facile. Non va bene così. Ti faccio capire che stai sbagliando. Resto e ti faccio vedere che stai sbagliando. E ti faccio anche capire che io continuo ad essere me stessa, me stesso, continuo ad amarti, continuo a focolarti, continuo ad abbracciarti, continuo a baciarti, continuo a, a fare i mestieri di casa, non lo so perché mi fa, continuo ad essere me stessa, me stesso. Continuo a dimostrarti che l'amore che io provo per te. È molto più forte che la rabbia che tu provi per me. È molto più forte. E quindi adesso vediamo chi vince. Vince l'amore o vince la rabbia? Secondo me vince l'amore. Perché poi c'è in, in, in tutti e due i membri della coppia, no? Quindi è, è ovvio che vincerà l'amore. Se no ti lasci, e ciao. Ma in questo caso no, non è questo. Quindi che cosa facciamo? Cosa facciamo? Nel momento in cui ci arrabbiamo, è, la, è molto difficile, però se noi stiamo assieme, come dice la canzone, se stiamo assieme ci sarà un perché, no? Se stiamo assieme a una persona ci sarà un perché e di certo non sono cavolate, c'è sempre l'amore di mezzo, comunque la vogliamo vedere, c'è sempre l'amore di mezzo. Quindi se stiamo assieme a una persona che abbiamo scelto per sposarci, per convivere, per stare assieme, è perché vogliamo star bene con quella persona, quindi... Non facciamo vincere il male, diciamo così, tra virgolette, il male che c'è. Non facciamo vincere il male, facciamo vincere il bene. E il bene che cos'è? Ti arrabi? ti comporti male, e che cavolo, se sì che te lo faccio capire, ti faccio capire, ma te lo faccio capire bene, che stai sbagliando, però con amore. Non ti dimostro odio, non te lo faccio capire con l'odio, non te lo faccio capire con la violenza. Non te lo faccio capire con la rabbia, perché in questo caso io ti sto dimostrando che eh, vai, fai bene a, a dimostrare rabbia, che fai bene a farmi del male, che è normale così. E no, invece, io ti devo dimostrare che la tua rabbia e il dolore che tu mi vuoi trasmettere è sbagliato. Io per prima non te lo faccio vedere, ti faccio vedere che, che io ti dimostro amore. E quindi se tu mi dimostri rabbia e dolore, allora tu cioè, capirai no, che tu, magari c'è qualcosa che non va a un certo punto. È questo che dobbiamo fare quando ci sentiamo delusi tristi arrabbiati non solo dai nostri partner anche dai figli o magari altre persone che vogliamo bene cerchiamo di capire che queste persone se capissero se vedessero e soprattutto se sapessero perché non è che si sa che azioni che stanno facendo fanno del male e se riuscissero minimamente ad immaginare il male che ti stanno provocando volendoti bene è ovvio che non lo farebbero pensiamoci cioè, tu pensaci, tu vuoi bene a questa persona stai facendo un'azione che le fa del male, ma se tu avessi la più pallida idea di che male le stai facendo è ovvio che non lo faresti e per rendersi conto del male non basta vederlo, non basta saperlo non basta questo è un meccanismo un po' più complicato. Quindi, quando noi eh, ci sentiamo feriti, ci sentiamo traditi, amiamo. Amiamo l'altra persona e facciamolo capire con amore, perché così noi restiamo noi stessi e aiutiamo l'altra persona a tornare a se stesso. Quindi, carissimi amici, io con questo video chiudo i video dell'anno. Noi ci vediamo eh, l'anno prossimo. Auguro a tutti voi un felicissimo Natale e un bellissimo anno nuovo, spero che con queste feste sia l'occasione per ritrovare l'amore, per ritrovare la pace, per ritrovare la serenità e soprattutto per ritrovare voi stessi, quello che siete voi, che in realtà siete amore alla fine. Quindi carissimi amici, buone feste e contate sempre su di voi, conta su di te, ciao!